Mi scusi, c'è qualcosa che posso fare. Sono un tirannosauro, signore. C'è qualche problema. Mi dispiace, non volevo interrompere le cose. Non è un buon nuotatore ed è un po' troppo presto per lui essere fuori qui senza sorveglianza. Beh, posso assicurarti che è al sicuro con me. Guarda, sono sicuro che lo sia. Ma tu hai una grande classe e si può perdere la vista se non stai guardando. Non sto dicendo che non stai guardando. Oh mio Dio. Dennis, sta immersione del mare.